Ciao a tutti e come promesso nel video che vi mostro oggi vi faccio vedere come ho realizzato questi due particolari della seconda pagina del, dell'album Flowers Allora, eh, questi qua che sono molto carini dove ho fatto la copertina di questo libricino e dove ho fatto questa, questa tag allora, faccio una cosa unica dove vi faccio vedere tutti e due i sistemi, così eh, come si suol dire prendiamo due piccioni con una fava. Allora, intanto parto da un pezzo di, di, di questo foglio che mi ha avanzato, che è un foglio di Mylar trasparente, e voi potete utilizzare quello che volete, considerate che per fare la tag potete utilizzare anche veramente un pezzo di plastica tipo quelli delle, delle cartelline per da mettere nei dossier, qualsiasi, un, un, una custodia di qualche timbro, insomma qualsiasi plastica che voi abbiate va bene. Se invece volete realizzare un quadernino tipo questo, l'unica cosa è che eh, diciamo la plastica trasparente deve essere un po' più consistente e un po' più rigida, altrimenti eh, non rimane un bel lavoro, rimarrebbe una copertina troppo debole. Ma tolto questo particolare, questo lavoro qua lo potete fare su qualsiasi tipo di superficie eh, trasparente. Allora, eh, metto solo un foglio bianco sotto, così vi faccio vedere, così non sporco il mio, il mio supporto. Allora, come prima cosa io cosa ho fatto? Allora, ho timbrato il mio, il mio supporto trasparente, l'ho timbrato però con questo tampone della Stason, perché è un, black, è un nero nero ed è, è, un, è a, sol, a base solvente, non è a base acqua, quindi immediatamente l'inchiostro attacca e si asciuga. E fa un effetto bellissimo, cosa che se fate con un altro timbro che non è come questo, quindi che non è a solvente ma è ad acqua, e non viene lo stesso effetto anzi dopo vi faccio vedere quello che succede perché prendo un altro pezzettino e faccio un'altra prova così vi faccio vedere la differenza allora io utilizzo questo timbrino qui perché questo mi piace perché è una cosa un po' fine e quindi vado a, a passare lo, lo vedete subito proprio il, la differenza perché appena passate il timbro vedete proprio che immediatamente rimane Nero quindi io faccio così: non devo neanche premere tanto perché comunque sia, questo fa subito effetto. Guardate, eh. vedete che ha timbrato perfettamente. Adesso vado a, a farlo tutto, cercherò più o meno di, di metterlo vicino, tanto non è importante ok qui mi sono mossa ho fatto un pochino tremolante ma non importa e adesso facciamo l'ultima parte così perché in effetti la superficie essendo molto liscia scivola quindi sono stata un po troppo un po troppo maldestra però vedete se voi lo fate con attenzione non non c'è problema allora prima di pulire vi faccio vedere allora proviamo su questo su questo un altro supporto trasparente vi voglio fare la vedere la differenza se io utilizzo questo tampone della stason e lo andiamo a mettere qui così ok e adesso utilizzo questo della memento che è quello che io uso sempre diciamo quando, quando faccio i miei lavori allora l'unica cosa voglio pulire un pochino questo perché altrimenti non fa testo diciamo se io non perché se c'è ancora in sotto che infatti ce n'è tanto non, non riesco a farvi vedere bene la differenza perché rimane ancora impresso questo allora vediamo un po' se perché se no ci vorrebbe un timbro pulito magari prendo un timbro pulito se non sono convinta del, del risultato no, si vede benissimo allora, guardate la differenza ok questo è lo stazon e questo è il memento che se trovo il tappo ecco ve lo faccio anche vedere quindi siamo in questa situazione qui Vedete che la differenza è netta, ok? Ci tenevo a farvi vedere queste due cose così uno capisce anche la differenza. Comunque questi due, ti, questi due tipi di, di timbri li trovate tutti e due nell'elenco nell dei miei prodotti, quindi se entrate anche solo per curiosità leggetevi quello che c'è scritto così capite la differenza tra uno e l'altro. Allora, diciamo, l'unica cosa importante quando si, utilizzano, quando si utilizza questo timbro è che il... Il vostro supporto rimane sempre sporco, va pulito ma non viene via semplicemente con una salviettina umidificata. Non riuscite a portare via il colore, rimane quasi tutto lì. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna usare un cleaner, questo della Stason o anche un altro, comunque io avevo preso questo proprio il suo, poi lo passate, adesso vi faccio vedere, lo potete usare anche sugli altri timbri e eh, non solo su questi se voi passate questo sull'altro timbo viene subito via tutto immediatamente sono fatti apposta adesso vi faccio vedere come già si è sciolto tutto guardate come si è sciolto e se io adesso vado a passare questo viene tutto pulito perfettamente così perché a volte uno non sa magari non vede dei tutorial, vede usare dei timbri ma magari non, non sa esattamente la differenza ecco, vedete che adesso è perfettamente pulito quindi questi due timbri sono diversi, hanno caratteristiche diverse questo qui è eccezionale perché pensate anche se dovete, che ne so, timbrare un qualcosa che volete colorare questo in un attimo eh, colorate, non, non lo togliete via con l'acqua, è perfetto. L'unica cosa però per pulire poi dovete usare questa cortezza, altrimenti cosa succede? Perché voi che se, se non utilizzate il, il cleaner, in qualche modo lo pulite lo stesso, dite vabbè non importa, rimane l'alone nero sopra. Come, cosa, come, cosa succede? Che se voi continuate ad usare il timbro tante volte, quella patina che rimane sopra diventa più spessa, e quindi il timbro vi si rovina, ora questo è abbastanza profondo come timbro, però sapete che ci sono anche dei timbri, magari anche quelli più economici, che sono in silicone sottilissimi, e quelli rischiate che veramente poi vi si rovini, non riuscite più a imprimerli bene, quindi niente, questa era una spiegazione così in più sui, sui timbri, che spero vi abbia fatto piacere, ora torniamo a noi, abbiamo la nostra, Trasparente decorata, guardate che bella ora, io cosa ho fatto? Vi faccio vedere perché vedete che ci sono dei cuoricini, delle cosine. Io non ho fatto nient'altro che prendere il mio pennarello indelebile che ho qui, adesso vi faccio vedere. E con il pennarello indelebile, ok, mettiamo un altro foglio bianco pulito così. Non... allora vedete che io praticamente adesso faccio semplicemente proprio solo il cuoricino perché sono andata a decorare a riempire tutti gli spazi che non mi piacevano perché ho fatto ho fatto i timbri magari avevo lasciato degli spazi che non erano regolari e li ho riempiti con le con um, vedete con i rametti ho fatto io le foglioline delle cose molto semplici poi un'altra cosa bellissima di questa cosa di questo foglio qua e cioè eh, adesso vi faccio vedere una qualsiasi cosa ecco prendo i miei pennarelli voi non dovete inventarvi niente non dovete fare chissà che dal momento che la superficie è trasparente voi potete tranquillamente ricalcarvi una scritta e qua fare tutto quello che volete con un pennarello indelebile io uso sempre il nero perché mi rimane più fine, però ci sono anche dei pennarelli indelebili colorati che volendo si possono utilizzare. Per cui, niente, ne faccio ancora un paio qui, giusto per fare una cosa un po' più, più coerente. Ok. E siamo a posto. E quindi questa è la tecnica che ho utilizzato per fare il mio... La mia copertina del quadernino vedete queste scritte io le ho fatte a mano e poi le ho semplicemente infatti non sono così eccezionali non è niente di che vedete io le ho fatte a mano e poi le ho anche questa La scritta dream questa qui l'ho scritta a mano poi l'ho ingrandita sempre col pennarello, e ho fatto una cosina carina quindi tutto molto molto molto semplice ora invece vi faccio vedere come ho fatto questa tag carinissima allora ho semplicemente io adesso sfrutterò direttamente tutto questo così faccio più in fretta non sto lì a tagliare a fare niente allora faccio così lo divido cioè lo piego a metà in questo modo qui schiaccio bene ok ho schiacciato bene Dopodiché, non ho fatto nient'altro che, adesso mi metto qua, io mi metto qua per comodità perché così eh, ho il riferimento e vado dritta e faccio più in fretta, però anche se non avete questo di riferimento potete segnarvi con un qualcosa dei punti di riferimento, non c'è nessun problema, allora io lo fermo un attimino così, così sono sicura che rimane bloccato. Poi non ho fatto nient'altro che usare uno dei miei washi tape della mia confezione che mi piace un sacco perché qua c'è un po' di tutto con i colori tenui che piacciono a me e con gli spessori vari ora visto che io devo fare il lavoro per il lavoro che devo fare utilizzo questo che è un po' più largo e quindi cosa vado a fare allora intanto aspettate un attimo che eccoci qua ok lo vado ad aprire delicatamente perché sono sottilissimi e non voglio che si strappi perché se no per quello che devo fare non va bene eccoci qua e ora non faccio nient'altro che considerando che questo qui è sì questo qui è 3 centimetri. io lo vado allora questo qui è 3 centimetri di spessore quindi vado ad incollare più o meno qui dovremmo essere più o meno a metà boh, poi se non siamo perfettamente a metà capite che non c'è nessun problema quindi taglio così e vado a fare la stessa cosa dall'altro lato vado ad attaccare in questo modo qua, perfetto ok ora semplicemente vado a chiudere Adesso mi è perfettamente a metà. Così. E ho creato la mia taschina, ok? Ora io l'ho fatto anche sotto perché mi piace averlo da tutte le parti, giusto? Quindi lo vado a mettere anche da questa parte qui. sono cose semplicissime ma carine nel senso che subito fanno poi una cosina un po' diversa ok e anche qui guardate un po' che carina ora riempiamo con un po' di paillette allora io ho preso delle oh che disastro eccoci qua bene un attimo <ride> aiuto perfetto allora raccolgo il tutto perfetto sì ne ho seminata qualcuna per terra ma poi me la raccolgo ora riempio vado a mettere le pagliette nel nella mia taschina così in questo modo le ho preso rosa perché così rimane una cosa un po' delicata. Guardate un po' che bello! E aspettate, che prendo ancora queste, anche se mi si sono attaccate alle mani, cioè non riesco a staccarle. Vediamo un po', perfetto, ce l'abbiamo fatta. E adesso andiamo a mettere un'etichettina, vediamo se ho già un'etichetta tagliata dei miei vari kit così non devo tagliare niente vediamo queste magari vediamo eh prendiamone queste rotonde allora questa rotonda ne mettiamo una e poi volevo un qualcosa per scrivere però no queste non vanno bene allora facciamo così Vediamo qua. Prendiamo due di queste perché allora, dal momento che è trasparente ho piacere che ecco, ho piacere che che l'etichetta si legga da entrambe le parti, perché quando noi giriamo il giriamo il nostro, la nostra tag essendo trasparente si deve vedere da ambo le parti quindi io faccio così adesso vi faccio vedere come in un attimo facciamo una cosina così del genere questo è sempre del mio kit etichette taglio tutto poi da qualche parte dovrei avere il timbro allora tiriamo via un po' di cose perché eccoci se no qua non si capisce più niente allora vado ad incollare l'etichetta una sull'altra così ho lasciato la colla aperta sono un fenomeno, si è seccata aiuto niente, come funziona in questo caso? immagino che debba grattarla un po' per, per dargli di nuovo la morbidezza allora facciamo così, adesso la chiudo e per non perdere tempo utilizzo questa colla poco male era sufficiente quella ma non importa visto che bene quindi vado ad incollare il mio cartoncino uno sull'altro ok così vedete che abbiamo le scritte da ambo le parti e idem voglio fare anche con questi Decorati che sono del Kit Ceremony, eccoci qua, perfetto, quindi è importante in questo caso avere le cose che si: tra l'altro, questo del rosa è direi perfetto: come che bellino che è. vedete che le cose a volte fatte così, ok, quindi noi adesso all'interno abbiamo messo sia la scritta che il nostro cartoncino e rimane sia da una parte che dall'altra se si muove perché anche la scritta c'è da questo lato con le nostre paillettes però adesso prima di agitare tutto di shakerare io vado a chiudere nello stesso modo da questo lato quindi prendo di nuovo il mio allora facciamo che per evitare di sbagliare perché a volte poi Ah, ce l'ho qua un pezzettino attacco solo proprio così in modo che rimanga un po' fermo ok quindi vado a chiudere anche da questa parte così ok e chiudo e adesso possiamo anche far uscire un po' di più le nostre paillettes in questo modo qua quindi cosa ho fatto ancora sono andata a fare il foro semplicemente per inserire il, um, il mio fiocchettino quindi allora dov'è? per cui prendiamo la nostra pedale così Okay, qui ho il foro più grande vediamo un po prendiamo questa mi piace di più come colore questo attrezzo arriva nella sua scatolina con ci sono quatt due quattro tipi di quattro colori diversi di, di gancettini però con due dimensioni diverse ce ne sono due più grandi e due più piccole ora io vado a fare quella più grande quindi taglio con foro con, con il supporto più grande così non ho tagliato bene ma non importa ok e ora vado a mettere da questo lato qui ok la mia dopodiché vado a chiudere Eh, guardate un po' che bellina. Ora ho fatto la chiudo come ho fatto proprio per quella. Perché non ho. non ho Vi faccio vedere come l'ho chiusa. Allora chiudiamo questa, mettiamola a posto. Così. Dunque prendiamo del nastrino che spero di avere da qualche parte qui. Vediamo se c'è un po'. Ah, però non sarebbe neanche male o questo giallo o questo beige vediamo un po' no, troppo colore su colore giallo o rosa si sì, mettiamo il rosa così è, richiama un po' il, quello che c'è all'interno va bene quindi taglio un pezzo lo faccio passare dentro semplice però, senza senza fare il cappiettino che me lo blocca vediamo un po' se riusciamo ok così lo centriamo, facciamo della stessa lunghezza e poi ok con un altro nastro piccolino direi a questo punto anche bianco che non mi dispiace Vado a fare, prendo questo che okay. questo recupero eh, grazie anche a mia suocera che mi ha riempita di nastri perché lei recuperava nastri di tutti i tipi. Bomboniere, non bomboniere, eccetera, eccetera, e quindi eh, mi ha fatto un enorme favore perché me ne ha dato veramente, me ne ha dati veramente tantissimi. Infatti, quando me li ha dati, ho detto: ma non li userò mai mai tutti questi nastri. Eh, invece, diciamo che. Se vado avanti così, tra un po' dovrò andarmi a comprare gli altri, perché, perché li ho quasi finiti. Infatti ho detto, mi ha, mi ha dato un margine di, <ride> di un bel po' di tempo in cui non mi sono dovuta procurare, procurare nastri, perché ne avevo di tutti i colori, di tutte le dimensioni, di tutte le forme, cioè di tutto, veramente, una cosa incredibile. Ok, abbiamo fatto il nostro fiocchetto, lo accorcio un pochino perché lo voglio piccolino. Così. ok e andiamo a tagliare i due lati questo lo ritaglio perché è tagliato male ok e anche questi però perché non sono belli poi lo brucerò ok guardate un po che ne pensate adesso qua con il, la luce che riflette il trasparente guardate che bellina ora questa è, è lavorata questa invece era semplice quindi come preferite io ho unito diciamo le due tecniche così vi ho fatto vedere come realizzare questo libricino e nello stesso tempo come realizzare la tag poi sta a voi chiaramente decidere se timbrare o non timbrare come la volete chiudere come la volete fare io spero solo di avervi dato un'idea come al solito un'idea in più detto ciò abbiamo finito anche questo piccolissimo video di oggi e, e niente vi saluto vi do un abbraccio vi ringrazio sempre per essere abbonati al mio canale perché siete veramente carini mi state dando un enorme supporto e quindi vi do un abbraccio e ci vediamo con il prossimo video ciao